Qual è il tuo più grande desiderio? Se la tua risposta è trovare il vero amore, anche se non ti sembra un obiettivo ma un sogno lontano, ti invito comunque ad ascoltare le mie parole. Trovare l'amore non è sempre facile. Ed io lo so perché gestisco questa agenzia di incontri per single, la Meetness Avasto. Mi chiamo Julienne e da quasi dieci anni aiuto uomini e donne libere a conoscersi. Se dai uno sguardo alla mia pagina Facebook, troverai tante testimonianze e foto di persone che, hanno incontrato, che io ho fatto incontrare e che hanno trovato la loro anima gemella. Se ti sembra assurdo di dover rivolgerti a me piuttosto che andare online per trovare l'amore, ti invito a porti una domanda. Chi ho incontrato finora sui social? Se sei ancora single, evidentemente hai conosciuto solo persone non adatte, poco sincere, che avevano interessi e obiettivi di vita completamente diversi dai tuoi. E allora concediti un'altra occasione. E questo è il mio consiglio. E questa volta fallo in modo concreto. Metti a tacere la tua solitudine e chiamami al 339 45 495 per fissare un incontro di persone qui in agenzia totalmente gratuito. Io sono qui perché ti voglio ascoltare e voglio realizzare il tuo più grande desiderio, trovare una persona libera. Io non sogno altro che iniziare una frequentazione stabile e duratura. Ti aspetto in agenzia per un incontro senza alcun impegno e in totale rispetto della tua privacy. E vedrai, la tua solitudine avrà i giorni contati. Ciao!